di migliaia di secoli il mare è ancora lì a testimoniare una verità che spesso ancora ci sfugge. Nessuna esperienza, nessuna conoscenza, nessuna sensazione è superiore a quella del mare. Il mare fa sempre una profonda impressione, è l'immagine di quell'infinito che attira senza posa il pensiero e nel quale senza posa il pensiero non serve. Voliamo sulle Maree e seguiamo il corso del sole. Secondo alcune leggende, il mare è la dimora di tutto ciò che abbiamo perduto, di tutto quello che non abbiamo avuto, dei dolori, dei desideri infranti, delle lacrime che abbiamo versato. Ed è qualcosa da cui non puoi scappare, il mare. Ma soprattutto il mare, il mare chiama, non smette mai, ti entra dentro, ce l'hai addosso, è te che vuole. Puoi anche far finta di niente, ma non serve, continuerà a chiamarti senza spiegare nulla, senza dirti dove, ci sarà sempre, sempre un mare che si chiamerà. Il mare ha questa capacità, restituisce tutto dopo un po' di tempo. E finché questa storia di orrore non sarà raccontata, questo sentimento mi brucerà nel petto.